Sella. Allora, mh, voglio esprimere le mie impressioni eh, di questo nostro incontro e devo dire che sono in uno stato vibratorio elevato e sono gioiosa, sono felice, e sono felice perché comunque... Eh, hai confermato Michele, grazie a Michele eh, l'arcangelo Michele in quanto io eh, sentivo ma non avevo ancora il coraggio di dirmi eh, che eh, era tutto ok e, e che e questa è la strada diciamo che sto percorrendo e, una cosa bellissima che mi è rimasta impressa eh, questa richiesta da parte dell'arcangelo Michele di colorare la mia vita che mi rende gioiosa e devo dire ancora una volta eh, voglio confermare con questo che Michele veramente eh, ci parla di noi eh, a, direttamente al cuore eh, e quindi lui sa quale parole adesso mi rendo conto col senno di poi quindi dopo eh, il nostro incontro telefonico eh, mi rendo conto che hai utilizzato, hai usato te come tramite per, eh, per darmi ancora una volta di più la prova, prova la mia razionalità che è così proprio come, come, come tu mi hai delucidato. Cioè mh, sono veramente giorni e giorni, forse qualche mese, che penso mh, di dover colorare mh, alcuni mobili della mia casa, quindi eh, in parte l'ho fatto e, mh, e di recente pensavo anche che vorrei tornare a dipingere, quindi a mettere colori, e non l'ho fatto perché mh, penso che sto facendo già tante cose e quindi anche questo magari mi toglierebbe tempo ad altro, eh, che voglio anche fare con gioia. Però questo invito a colorare allora, mi conferma che devo anche dedicarmi a, a, alla pittura. È solo questo un aneddoto per dire come eh, l'Arcangelo Michele ci chiede l'integrità, ci chiede la verità eh, e di connetterci appunto e di stare attenti a rimanere appunto nella connessione dell'integrità e della verità. Eh, non so in questo momento aggiungere altro, spero attraverso le mie parole che passi la gioia di questo incontro e, e la pace, la pace che sento nel cuore e in più un'altra conferma a proposito di questo fiore che è stato un po' simbolo insomma, del nostro incontro e, e la rosa e avevo dimenticato, è importante anche nella mia vita perché era il fiore che la mia mamma diciamo mi donava e, e mi diceva sempre tu sei nata nel mese di maggio che è il mese eh, della Madonna e delle rose quindi grazie, eh, grazie di cuore e, e ti mando un abbraccio di luce